Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a vedere l'accordo dell'A maggiore e dell'A minore Accordo dell'A maggiore La Do diesis Mi Accordo dell'A minore La Golf